Ah, devo Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video del toto che va eh, dentro gli alberi Per una volta non siamo in moto, Diano Marina ragazzi, è vero se no dopo la gente mi cazia Se inizio a parlare e poi mi cazzo se non dico Oh Sigla! Oh, sigla. <ride> Vedete c'è il cartello antenne Radiazioni. È Radio ah. Radioattivo <ride> Sento già un po' di arietta uh, oh, oh, oh, Che arietta Vediamo chi vola per primo sul salto nel blu Lui è più non local è più loca di tutti loca, Vai te. Perché... Sì c'è un droppettino senti che vento salto nel blu eccolo si vola oh che vento ah va che bello il mare sono... oggi chi taglia di più i copertoni no vince sapete cos'è la cosa più difficile quando stai dietro e non, non ti ricordi i trail è che non vedi il trail davanti a te quindi in realtà è meglio stare un filo più orca oh, <ride> ho tirato una spallata con l'albero lì comunque Mi siete un pelo, un salame appeso alla vista. Ma un pochino anch'io ti dirò! Ma lui parte come se noi conoscessimo i trail quando invece non li abbiamo mai visti praticamente. No, li abbiamo visti una volta, dai, non diciamo stupidate. Ah tra l'altro ragazzi, in questo momento sto usando la a Rose Root Miller. E eh vabbè, ma se frega un po' di meno puoi, puoi fare tanta forza sulle leve. Sì, ma quanto parla? Parla tantissimo. Ragazzi, se volete infastidire Ivo quando andate a girare. Oh. oh, Ivo, c'è il recinto per te qua. Tengono le mucche. Le eh, mucche fanno mu, ma una fa. La strada per Ivo è su di là. Ok, ok. E non ridere, vai su. Ah hanno fatto dei lavoretti. Si sgappa. Freestyle, freestyle. Come uh, ogni volta abbiamo il nostro buon Fabio Che con il nostro bellissimo eh, TK Trail Express Ci porta su e giù oggi Questo video serve per farla la vivo. Io tipo toccagli la fronte così, così. Proviamo Ma... Ah non reagisci eh? Eh, Oh nell'occhio ancora nell'occhio Questa è una moto Oh Berlusconi? <ride> Vi do un minuto per presentarvi Salve, io sono Riccardo Sono un alcolista anonimo Daniele No, eh, anche tu sei local, vero? Certo. Ma tu sei il parlo di Diano? Certo Ma tu non da quanto giri? Certo Ma tu ci sono delle varianti rispetto all'ultima volta che... Certo. Certo. Dobbiamo fare i complimenti al comune di Diano che hanno deciso di stanziare Tagliano pubblicità con un ruffiano ma no Ogni volta mi piace proprio il clima che si respira qua in Liguria Nel senso che salire così a girare col, con la jeep Vi lascio il profilo di The King in descrizione ragazzi Così se volete chiedere informazioni Per prenotare il vostro giro sulla, sul TK Trail Express Mamma uh. mia oh, com'è Rusty Carini però, bello, mi piace! Vida! Vai giù! Ah, giuro che non sono stato io! Dai, dai! Bravo! Punta Puntaglielo lì! Eh, oh! Oh! Oh! Oh! Bravo, l'hai fatto sbagliare, mi è piaciuta no, questa cosa! Quella! <travela> Tanto devo oh! filmare! <ride> Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video del trotto che va eh, dentro gli alberi. No! Hai bucato Ivo! Signor Ivo ha bucato! Ma come Lui usa gommina veramente leggera, la Nobinic, eh, fa... quella proprio più morbida che va bene è peso leggero ma ragazzi eh, quando vai. si gira su trail così, con rocce così affilate vi consiglio quando andate sui trail così, prendete sempre le gomme con un po' la spalla rinforzata, comunque il copertone è bello cattivo bello duro, in questo caso ragazzi sto usando la Magic Mary all'anteriore e la Hans Dampf al posteriore vi consiglio di guardare il sito perché eh, ogni copertone ha diverse mescole a seconda del terreno dell'utilità che ne volete fare tra l'altro le camere d'aria che ho dentro non sono quelle super leggere proprio perché per evitare quello che, che sta facendo adesso Ivo preferisco avere più peso sulla bici ma eh, avere più sicurezza e quindi non dovermi fermare a cambiare la gomma no bucato bucato ah, prendi perico no, Me la sono tirata prima in un modo poi aspetta, due secondi aspetta fa che... vai Maddio. Ragazzi comunque oggi è domenica e siamo ancora qua, proprio gomma. <ride> Il giorno seguente. Il giorno seguente. E ringraziamo la Bea che mi ha regalato questa pompettina, se no non ce l'aveva neanche adesso. Grazie Bea per averci Grazie parlato. Grazie Bea. Che cerchiata che gli hai dato lì. C'è un salto? Sai subito Toto. <ride> wow, gigante cazzo! Fabio? Sì, vai di tranquillo, Così me lo ti filmo bene? Cazzo, ma alla faccia del tranquillo, ragazzo! A alla faccia tu tranquillo? Stai andando? Fabio, ma ci hai volato in un posto da freschissimo? che cazzo allora. la volete ragazzi? Gli uomini di mare mangiano le cose serie, ok? Poi c'è il G, che invece la al mare, buon lombardo passa corrato. Ok. No. Facciamo un bel giretto al tramontino. Ciao, sono, mi vedi? Mi vedi? Sono anche qua? Sono anche qua? Oh. Sono anche qua. Guardi. Uh. Occhio al ventisello come al solito. Oh, ma. Cazzo, ma che bello! è che a Milano? Sì, non abbiamo tempo fighe yeah, oh, grazie questo qua molto ritmico oh, oh che buco attenzione uh. <tell> è questa con la pietra di whistler ragazzi tutto ah, bello mi è piaciuto Gata! in viaggio! Obrigada. Si pesca qui dietro, qui si rivedono le foto Mi sento qua come un vecchio marinaio eh, Gli puoi dire sempre, per favore cosa devo fare? Perché io glielo ripeto tutti i video ma quando vanno mi ascoltano Magari se lo dice qualcun altro Sfruttateci! No come sfruttateci? <ride> Seguite sulla pagina Instagram ah. Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale Mettete un like, un commento Un commento per Ivo con scritto Ivo non vale niente per favore. <ride> no. no iscrivetevi al canale mi raccomando Sigla!